La costruzione del Titanic fu un evento di grande importanza per l'epoca. La White Star Line, la compagnia navale britannica che commissionò il Titanic, sognava di costruire una nave che avrebbe stabilito un nuovo standard di lusso e comfort per i passeggeri. Per raggiungere questo obiettivo, vennero adottati numerosi accorgimenti tecnologici avanzati, come il sistema di stabilizzazione giroscopico e il sistema di comunicazione radio, che avrebbe permesso ai passeggeri di rimanere in contatto con l'esterno. Durante la costruzione, vennero impiegati materiali di altissima qualità, come l'acciaio al carbonio, che garantiva la solidità della nave, e il legno pregiato, utilizzato per le finiture interne. Tuttavia, non tutto andò come previsto durante la costruzione del Titanic. Ci furono problemi con il sistema di propulsione, che richiese molteplici revisioni, e con il sistema di raffreddamento, che causò un incendio a bordo della nave. Inoltre, la costruzione del Titanic fu caratterizzata da una forte competizione tra le compagnie navali dell'epoca, e la White Star Line decise di accelerare i tempi di costruzione della nave per poterla inaugurare prima della nave gemella, l'Olympic. Questa decisione avrebbe avuto conseguenze tragiche in seguito. Nonostante questi problemi, il Titanic fu comunque una nave straordinaria per l'epoca, caratterizzata da innovazione tecnologica e sfarzo. Era lungo quasi 270 metri e alto come un edificio di 11 piani, con 9 ponti e 4 camini, e anche se uno di questi era solo decorativo. La nave poteva ospitare fino a 2435 passeggeri e 892 membri dell'equipaggio. Il Titanic fu anche dotato di lussuose sistemazioni per i passeggeri di prima classe, come suite con saloni privati, biblioteche, sale da pranzo e persino una piscina. Le sistemazioni di seconda e terza classe erano meno lussuose, ma comunque confortevoli. In conclusione, la costruzione del Titanic fu un evento straordinario per l'epoca, caratterizzato da innovazione tecnologica e sfarzo. Tuttavia, alcuni errori e problemi che si verificarono durante la costruzione avrebbero avuto conseguenze tragiche in seguito. Nella prossima puntata del nostro podcast, Imbarco sul Titanic, la vita a bordo, esploreremo i dettagli della vita a bordo del Titanic e le storie dei passeggeri che viaggiavano a bordo. Pirata RB vi aspetta ogni sera alle 21. Grazie per averci ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata. Il salvataggio dei sopravvissuti, la corsa contro il tempo.